episodi di Dragon Box Xenoverse, sappone i draghi malvagi, tra Kurt, Sun e San Sharon, automaticamente sconfitti dal mio personaggio Vegito. Ma la pace durò poco, perché apparve il drago più potente di sempre, i oh, Sharon, oh, con la sua malvagità. Poco dopo arrivò il nostro soccorso Vegeta di quarto livello, che chiese a Goku di fare la danza della fusione, chiamata Metamoran, per dare vita all'unico e potentissimo Gogeta Super Saiyan di quarto livello contro i Sherron il Sherron fu sconfitto e i due guerrieri furono risucchiati in un'altra dimensione no, no, no. salve a tutti raga io sono Vegeta Golden e bentornati in questo splendido video di Dragon Ball Xenoverse Xenoverse. ok ora siamo a passi dove Goku e Vegeta si erano scontrati per la prima volta insomma quanti varchi? oh cavolo non ci credo mia e chi li devo sconfiggere tutti questi? Numero 17 con la fusione Poi abbiamo Baby, Grande Scimmia Shinlon, cavolo Come diavolo li sconfiggerò? Nemici riuniti, la coppia suprema Raga, chi li deve sconfiggere a questi ora? Che potenza che hanno tutti questi Demigra, riunite i peggiori nemici dell'aldilà Baby super numero 17 Shinlon. Sono proprio fritto Tutto questo per un solo motivo Battere Goku Mi ricordo di te Stavo per sconfiggere Goku Quando mi ha ostacolato Eh baby hai avuto una bella sconfitta lì È successo anche per me se non fosse stato per te. Ve lo ricordo, il numero 17 è stato sconfitto con la mossa del drago da Goku. Sembra che tutti e tre ti adorino. Allora perché non ci uniamo per dargli una, una bella lezione? Posso batterlo anche da solo. Ma va bene, ci sto. Ti farò pagare ciò che hai fatto. Per favore, ora è... sconfiggi quei tre. Salva la terra e l'universo lo spazio e il tempo si transi mi stai chiedendo una cosa troppo impossibile dopo lo scontro distruggerò l'universo con l'energia minus questo te lo scordi l'universo sarà il mio dominio si litigano fra di loro ma che cavolo è fate quello che volete a me basta dimostrare di essere il migliore il migliore mamma mia per sconfiggerli si dovrà sudare sette camicie Mossa finale! Colpo luminoso Mi sa mi sa che morirò Shinron è forte Sembra che io abbia perso un po' troppo tempo Questa non è neppure tutta la mia forza Addirittura E questa l'hai lista! Allora praticamente ha poca vita Cosa fare dopo aver vinto Userete ancora le sfere del drago? Non ve lo permetterò pazzi Ormai... E alle strette! Prendi queste cadere di rompente! La sto vedendo brutta! Vai! Boom! Così! Oh! Ora dobbiamo sconfiggere. No, vabbè, ci penseremo all'ultimo! È troppo enorme! Super numero 17! Cavolo, mi sta attaccando? Oh, come ti permetti? Di toccarmi! Stupido di un androide Fasullo! Prenditi questo, spera letale! Sì e vai, ti ucciderò! Prendi Prenditi queste belle cannonate! Masenko E adesso camion di rompente! Un po' di vita! Recupero! Per poter uccidere a questo pezzo di bestia! Non, non mi farò battere così Così inutilmente Si è pure parato ma l'ho attaccato Pensavo che era la fine per me Dopo sconfiggere tutti questi avversari è una cosa davvero Mamma mia Ora è rimasto lui Vedi grande scimmia raga Come dovrò ammazzarlo? Ci penserò io Per ucciderlo dovremo andare a prendere la coda E fallo volare Lo dobbiamo indebolire purtroppo Cavolo di scimmia Bastarda Colpisci lo oh, Fallo volare così rompigli le gambe Perché è quello che si merita Le, le gambe gli dobbiamo tagliare Il Baby è talmente pericoloso Che al momento Devo solo scappare Solo quello posso fare Scappare e caricarmi soprattutto. Non mi immaginavo niente di tutto questo. Cavolo, stavolta ha rifiutato che io lo attaccassi. Mia pugno. Oh, come ti permetti? Pedofilo di uno scimmione. Recupero un po' di energia. Anzi, di vita. Perché se muoio è finita. Dai, fatti prendere sta coda. Baby, vera grande scimmia, testa di cavolo. Ah, meno male mi ha sfiorato Se no mi uccideva Proprio mi laserava Cavolo Non ci sono riuscito A poco mi dava un pugno Bow! Vai a terra adesso Ok abbiamo qualche speranza Spara Spara dentro Perché Perché non riesco a vincere Ho la massima potenza Perché non serve la massima potenza Maledizione non esiste Ho un colpo più potente non contare sugli altri E combatti con le tue forze Per questo non vinci baby Esatto come sto facendo io Col mio tentativo di distruggerlo Con le mie sole forze È questo che non capisci Baby testa di cazzo Ok È inutile che salti Tanto si siso... su Ti rompo le gambe Anzi ti rompo la coda Possiamo andare Oh baby che sei cambiato Bevi no fare queste cose! Prendigli la coda! Prendigli la coda! Adesso! Buttala a terra! Sminchialo! Vai! Boo. Così! Fagli del male! Fallo soffrire! Vai! Sì! Vai! Ultimo attacco! Ammazzalo! Boh! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Sì! Vai! Credevo davvero di perdere con tutti questi formidabili avversari. Ce l'hai fatta, dice Gogeta di quarto livello. Grazie al suo aiuto pure. Ora si sono divisi Goku oh, oh, oh, oh. e Vegeta di quarto livello, grazie di tutto. Combattere con, con te è stato esaltante. Occupati pure tu di quei due, provenienti da quello strano buco. Non mi no, mi occuperò io di loro. Trunks riesce a vedere suo padre trasformato in Super Saiyan 4. Sono rimasto in disparte per tutto questo tempo, ma ora non posso più stare a guardare. Ovviamente non stavo dicendo che ti servisse il mio aiuto. Trunks! No, Trunks, ma tu, papà, ne è passato il tempo. Il tuo combattimento è stato fantastico. Bello vedere padre e figlio che si parlano. Ora che il buco nero è distrutto, la storia non cambierà più. Mai più, finalmente tutto tornerà alla normalità Ehi, te ne vai di già? Sì Orgoglioso principe dei Saiyan Papà, abbi cura di te Anche tu, ci vediamo Bellissimo Andando avanti ho scoperto nuove cose, nuovi filmati Troppo belli. Mi spiace ho violato le regole, mea, ma non avevo mea, altra mea, scelta Già, ti avevo detto di non farlo Mi hai davvero sorpreso Chiedo scusa Non preoccuparti, è andato tutto bene Bene, il problema del buco nero è risolto, almeno per oggi E ora sistemeremo definitivamente tutto quanto Congratulazioni Ti ho fatto un regalo come, come ricompensa Un pasto completo composto da pre... Alibatezza Eh, mio com... <ride> Guarda come contento è contento il mio personaggio Hai affam... <ride> Seguimi, in questo edificio forza. Ah, ah, Ti conviene prepararti, perché questa sarà la missione più difficile di tutti La cucina del Kaioshin del tempo, <ride> tempo. <ride> Beh, più pericoloso di qualsiasi altro scenario. Cioè, che cosa ci metterà? Qualche veleno? Qual... Sarà disgustoso sicuramente <ride> Ah? bello covo del tempo Che cosa succede? Forza Non capita tutti i giorni di mangiare manicaretti divini E che manicaretti? Non deve rimanere nulla Certo pure il piatto che c'è Si lavano con la lingua E cosa sta succedendo? E' apparso qualcosa di viola nello schermo Cosa sarà successo? E si conclude qua raga Con questo spettacolare video di Dragon Ball Xenoverse Con i draghi malvagi Che mi hanno fatto sudare Per poterli sconfiggere Se siete arrivati a questo punto del video Iscrivetevi, lasciate un like e commentate Da Vegito Golden E tuttora Alla prossima